Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro, EF News, la striscia informativa delle 13:30. Oggi è il 13 ottobre andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sulle principali pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo subito dalle cartelle esattoriali e controlli fiscali, stop agli appalti in Gazzetta il decreto sulle cause di esclusione. Si passa poi allo sgravio contributivo 2022 con la domanda dal 30 novembre per i contratti di solidarietà industriale e poi il caro Bolletti, chiarimenti delle entrate sul contributo straordinario nei casi di fusione di società. Cambiando argomento passiamo poi all'assegno unico di ottobre più basso all'Inps, le segnalazioni sul taglio dell'importo e la richiesta di certificato di nascita e matrimonio su ANPR con i registri dello Stato civile che diventano digitali. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it Partiamo subito dalle cartelle esattoriali e controlli fiscali stop agli appalti, in Gazzetta il decreto sulle cause di esclusione, l'articolo di Anna Maria D'Andrea sulle cartelle esattoriali e i controlli fiscali che bloccano la partecipazione agli appalti. I criteri sulle cause di esclusione in caso di gravi violazioni arrivano dal decreto del MEF datato 28 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 ottobre 2022. Non sarà possibile partecipare alle procedure in caso di mancato versamento di tasse imposte per un importo pari o superiore al 10% del valore della stessa in caso di violazioni di importo non inferiore a 35.000 euro. Per quanto riguarda quindi le cartelle sattoriali e i controlli fiscali è previsto lo stop alla partecipazione agli appalti in caso di gravi violazioni. Anche se non definitivamente accertate, i criteri che comportano l'esclusione del titolare di partita IVA dalla partecipazione ad una procedura di appalto sono contenuti nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre. Secondo quanto stabilito dal decreto per le violazioni non definitivamente accertate correlate al valore d'appalto e di importo non inferiore a 35.000 euro è previsto quanto poc'anzi descritto sarà inibita la partecipazione agli appalti alle imprese professionisti che non hanno pagato tasse o imposte per un importo pari o superiore al 10% del valore della procedura nel rispetto della soglia già indicata. Cambiamo argomento e passiamo allo sgravio contributivo 2022, domanda dal 30 novembre per i contratti di solidarietà industriale. L'articolo è di Francesco Rodorigo per quanto riguarda lo sgravio contributivo 2022. La domanda per la riduzione dei contributi relativa ai contratti di solidarietà industriale può essere inviata dal 30 novembre al 10 dicembre. Bisogna utilizzare l'apposita applicazione online lo specifica il ministero del lavoro nel comunicato stampa dell'11 ottobre 2022 passando poi al caro bolletti i chiarimenti delle entrate sul contributo straordinario nei casi di fusione di società come si calcola tale contributo nei casi di fusione per incorporazione di due società e chi dovrà provvedere al pagamento? Se si verificano le condizioni previste dalla legge dovrà versare la somma la società incorporante. La risposta all'interpello numero 500 del 13 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate spiega che tale società subentra in tutte le posizioni soggettive dell'incorporata. I dettagli sono all'interno dell'articolo e dall'apposito box è scaricabile il documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate. Cambiando argomento passiamo all'assegno unico di ottobre più basso, all'Inps le segnalazioni sul taglio dell'importo, l'articolo di Anna Maria D'Andrea per quanto riguarda l'assegno unico di ottobre 2022, pagamenti per un importo più basso rispetto alle mensilità precedenti, la causa in molti casi la revoca della maggiorazione di 30 euro ai genitori single lavoratori sulle pagine social dell'Inps le segnalazioni. Per quanto riguarda la richiesta del certificato di nascita e matrimonio sull'anagrafe nazionale delle persone residenti, i registri dello Stato civile diventano digitali. L'articolo è di Rosi Delia e riguarda la richiesta online del certificato di nascita e matrimonio. Documento elettronico con sigillo qualificato tramite il portale ANPR. I registri dello Stato civile dei comuni diventano digitali e le novità sono contenute nello schema di decreto del Ministero dell'Interno approvato dalla conferenza Stato città ed autonomie locali del 12 ottobre 2022. Passiamo all'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sulle strategie di investimento BTC, CCT azioni tedesche un portafoglio diversificato a partire da 1000 euro nell'articolo di Angelo Drusiani. Poi per quanto riguarda il risparmio, conti correnti, come cambiare in banca in sette passi, ma il deposito titoli rallenta tutto. E poi 100 che riguarda la Bocconi, nuova sede a Roma, Tre master per SDA, obiettivo PA e centro-sud nell'articolo di Barbara Millucci. E 300.000 riguarda il bonus psicologo, 300.000 richieste con il 60% da giovani, ma i fondi sono solo 1 su 10 e chi lo avrà? L'articolo segnalato quest'oggi si intitola Gas, Putin e Gazprom minacciano l'Europa, l'inverno vi schianterà di Diana Cavalcoli e fa il punto sulla vicenda che appunto vede le forniture di gas russo e l'Europa con le minacce di Putin nel caso in cui venga adottato dalla Commissione Europea il Price Cap. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo, per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it